diciamo che siamo pronti per partire ehi aspetta allora oh, ciao, da Do Do dove si buchi? Eh, ho, se ho sentito che si andava nel portale del nether ho detto vabbè imbegnon cami oh, ok <ride> allora renditi utile e guarda come si fa a fare un libro degli incantesimi un libro, guarda come si fa un libro un libro? un libro su minecraft che ci serve un libro per fare anche cose di incantesimi che potremmo fare allora ma il libro? Eh... non è la mia il libro allora. allora mentre vi riguarda noi ci farmiamo quei 14 diamantoni ci farmiamo il piccone di diamante dove cazzo c'è? eccolo qua piccone di diamante ba ba ba ba. e siamo già a 11 diamanti va giù rapido poi quante sono se ci farmiamo questa ah servono tre fogli e una pelle di cuoio. I fogli come si fanno? Le pelle di cuoio ne ho uno stock da 64 se non sbaglio, quindi non è un problema. Poi potremmo fare intanto tanto... Potremmo fare... No, me ne rimangono tre di diamanti. È un materiale grezzo, non puoi craftarlo. No, deve esserci un modo per craftarlo. Ci deve essere sicuramente un modo. Beh, eh facciamo così prima di facciamo un blocco in diamante che ce li teniamo allora che così almeno che ce ne ah abbiamo... servono tre canne da zucchero canne a zucchero ce ne abbiamo a bestia ecco qua il nostro primo blocco di cosa diamante non serve lo scoprirai adesso con la discesa di fortuna e la nostra mitica spada d'oro che non serve a una mazza in mano che vuoi? cosa? fallo salire, fallo salire, guarda guarda guarda, guarda. ecco Eccoci qua. Grazie. Eh. Mm. Chi è sto qua? Questo qua non è uno che rompe le balle. È sponsor di Nova Electric. No, è un rompiballe. Tre mm. <ride> di queste qua di canne. Da messa su.. Tre di canne. Tre di canne. Guardate! Oddio! Guarda, è morto un cazzo, non è morto. Non è morto! Che culo! È morto! E cosa Vediamo se ci ha dato qualcosa... Ci, magari ci ha dato qualcosa. Allora, l'altezza non è determinante per la morte, quindi spero che non che muori. No, ma che quello è sopravvissuto perché aveva abbia... allora, l'armatura. Eccoci qua, ragazzi, la fa... Funziona! Funziona! Sono salvo! Però non ti ha dato l'armatura. No, non sempre ti danno l'armatura, non sempre ti danno allora la farma la cosa funziona, il progresso spawna un, un creeper sono fottuto se sopravvive perché servono... mi, mi sa che quello lì è sopravvissuto solo perché c'aveva la Sì, natura. lo spero solo per quello infatti lo spero tanto, vivamente eccola qua, carta 1, 2, 3 vabbè ne ho fatte 6 perché ho fatto un sacco di, di pozzetti il, pi il piccone il picconazzo ce l'ho <ride> sacrilegio portarsi dietro due diamanti sacrilegio No, no, no non si può fare Ma dai lasciali lì niente Fa ah! lo so stesso Sono mezzo morto ok Allora dove c'è? ecco okay, va, va. Vai vai Allora ci vorrà comunque un po' perché No era più era Porco schifo Oddio <ride> ho fatto Ma tu vai non è chiudilo chiudilo chiudilo Non esce non esce Cosa hai detto? Oh. Ho fatto un infarto Ho <ride> droppato il colo senti, Ho lanciato il e... piccone di <ride> diamante vicino <ride> alla lava Cosa che se lo perdo <ride> di Quindi ce ne sarà altre eh, occhioli No, no non c'era niente Perché di là era chiuso okay. Quanto abbiamo? Dici, 14 No vabbè ce la fai farlo lo facciamo sopra il portale nether e attorno ci mettiamo tutte le chest! Che sì. figata. Il bello è che il portale se lo attraversi di corsa, mm? il portale cioè, non diciamo che non, cioè, non funziona. Non funziona, se cioè, quindi devi, devi, non devi, funziona. Avvicin devi avvicinarti e fermarti. Mm? Tanto dove ci siamo, ci prendiamo delle... No, facciamo così. Usiamo le lastre, che almeno uso anche queste va, ogni tanto. oggetti di che non aveva era dentro sì, lo so, e anche il cuore che okay. l'accendino vai fai il portale all'ultimo piano e via qua allora aspettate un attimo la plaiana e poi vicino ci mettiamo anche queste qua tenere via un po' di pietra come un po' di pietra? sotto sì. sopra perché non è troppo eh, a... Si... ci sta ci sta però è che l'ho fatta per il lungo quindi io dovrei metterlo dovresti metterlo lì, lì davanti lì. no voglio metterlo in mezzo alla stanza qua io. no, no mettilo qua tipo qua vai è il primo... Okay. primo blocco ossidiano messo Se deve in su. E adesso andiamo in su Pork okay. Rock Vabbè vediamo quanto dura Uno <ride> Due Ma è tutto male ma... <ride> Non è dura niente quel piccolo Fantastico ah. Dovrebbe essere abbastanza in teoria no. adesso chiudilo su, no no no no è troppo piccola devi spaccarla per adesso oh, vabbè fa per entrare dopo vai chiudilo su so. mm -hmm. ok chiudi giù quindi ammiro il portale del Nether anche da casa mia, che figata. ok, accendino. No, aspetta prima, gli facciamo tipo Scalini. Sì. Facciamo il mini altare con le scalini, proprio che così almeno posso anche trapassarlo da parte a parte senza rimanerci sì. incastrato. Ok, allora, ah, che bello ci posso... Faccio, lo accendiamo con la vista su casa mia quindi ci prendiamo eccolo qua un gusciotto di pollo ok fuoco alle polveri oh che figata fallo tanto Ok, vediamo. Eh, facciamo un'entrata quindi adesso vedete subito com'è velocemente e usciamo subito perché non è. Un secondo o meno. Sì, un secondo che guardiano appena com'è fatto il nether e usciamo subito perché non ho materiale pro proprio per star lì a combattere. Una passeggiatina? No. Da che parte usciamo? da lì, dritto, vai. Queste cose sono? Che sono queste robe? Un blocco di lava. Wow. Piglia Siamo. Eh non, non me lo la lascia pigliare, Ho appena rotto se frantumato. No, di nuovo, prova con la pala. No, se frantumo mi servirà il piccolo. Prova a spaccare una di quelle pietre lì a casa. Oh cazzo! Non fa niente, spacca una delle pietre quelle le. Sono lì. finito qua sopra! Eh sì, è lava, cazzo! Oddio, raga, faccio un infarto! Mi sempre tasto! No, mi serve il piccone di diamanti, mi tocca portarmi il piccone di diamanti, mi tocca! Sì, Beh, ma se è... un Beh comunque allora facciamo così, ci piazziamo.. Qua ci faremo una camera, quindi ci faremo la nostra base segreta, qua ho trovato ok questa è stata la nostra avventura nel nether torneremo con degli episodi seri per il nether e quindi inizieremo a prendere sul materiale e tutto quindi adesso per chiudere l'episodio in bellezza facciamo, il... facciamo la fabbrica wow. che figata ci facciamo la fabbrica degli incantesimi diciamo, la facciamo. potremmo farla anche qua la fabbrica incantesimi. Ah. Però ovviamente bisogna prima farmarci il libro e quella roba lì, quindi le potremo fare qua. Facciamo quel piano lo, lo addico a il portale del nether e gli incantesimi, quindi fammi vedere come si può.. Allora, questo qua mi serve un libro, quindi devo farmarmi un libro. E eh, Non okay. puoi perché si sì, che posso. dove è il spazio per quello? lo butto qualcosa allora sperando che non mi pigli fuoco la casa metto giù il secchiello speriamo prega per me cos'era polvere di luminite? Wow. Cioè, ciao abbiamo fatto in fretta a fare lo stock Guarda, <ride> già uno stock e mezzo siamo fantastico allora, ora ci fermiamo Il libro Oh, oh Oh, andiamo a un libro Eccolo qua, il nostro Primo libro E poi perché no, facciamo uno due Facciamo due libri che così Uno proviamo a incantarlo subito Con 23 livelli E ora Cos'è questo? Libro e penna eccolo qua usiamo gli ultimi due diamanti e l'ultimo giusti giusti con l'ossidiana e i diamanti eh mm. e ci facciamo il tavolo degli incantesimi sì. uh. Ok. ottimo e poi qua ci metteremo tutte le librerie attorno per far tipo zona proprio scura okay. quindi proviamo a vedere cosa succede libro incantesimo più pietra efficienza 1 efficienza 1 protezione cosa affidatezza 1 mm. perché anche la protezione sarebbe utile quella è quella migliore di diciamo. l'efficienza 1 si sì, per magari il piccone affidatezza però a me serve anche protezione, potrei mettere sì, sull'armatura sull allora, vai ok abbiamo il libro delle... con libro incantesimo guardate allora, che figata quel portale del nether dietro e il libro è in balma è stata proficua eh, come giornata eh, eh, eh, eh. Sì dai diciamo che è stata una bella giornata Aspetta che voglio evitare di cadere Andiamo eh. a vedere il mob spawner Dopo chiudiamo l'episodio Esatto controlliamo il mob spawner e Perché episodio è uno. Si Sì esatto eh. Ah Beh è mezzo cuore Prima ce lo toglieva uno Prima ci toglieva un cuore Quindi qualcosina in più fa Poco ma lo fa Pochino ma lo fa Andiamo a vedere il mob spawner Aspetta No raga io avevo del ferro ragazza lì l'hai preso qui no ma mm, si sì, però per il ferro la spada in diamante ce l'ho se sì, voglio provare vedere se c'è qualche spawn voglio provare a usare la mia spada mm. ah, cioè quella poi no ma quella voglio incantare quando ho la roba forte cioè quando ho le robe tipo a livello a live, protezione a livello 4 5 che la roba lì oh, no. andiamo a vedere sto mod spawn come fatto decisa rapida Esatto Un Enderman! Bastardo! Fottuto bastardo! Dove cazzo sei? Porca puttana! Porca puttana! Si trasporta quel bastardo! Cazzo! Che culo! Mi son cagato addosso! La morte è proprio rischiata qua! Oddio! Abbiamo la prima enderpearl! Non ci credo raga! Cosa fa? Oddio, possiamo anche farci il portale dell'Ender poi! È allora. Un po' difficile fare. Abbiamo avuto un incontro ravvicinato con uh, un Enderman. te mangiamo qualcosa se no ci rimaniamo secchi. Allora, gli Enderman dovete sapere che vi attaccano se li guardate negli occhi, cioè. Anche se tirino sparata mentre sono lì che fanno i cazzi loro ti Sì, attacco. Guarda che figata la perla dell'Ender, guarda, la perla dell'Ender Siamo immortali! No, in realtà no, siamo quasi morti. Oh, ecco. Quindi per questa sera è tutto, anche l'ottavo episodio è finito. È stato. Com'è stato questo? È stato un buono, molto buono diciamo, perché. Beh.. Eh... È andata bene insomma, siamo andati nell'Ender, abbiamo già preso qualcosa dal, dal Nether, no dal dal Nether. Poi abbiamo provato il, il, il, il, le brezze del potere dell'Ender, quindi teletrasporto, come fanno gli, eh, gli, gli Enderman, siamo quasi morti de, da un Enderman. Mi sa che saremmo morti se non avrà l'armatura incantata. Mm. Ci ha salvati quello. E abbiamo fatto il libro incantesimi che ci ha salvato la vita. Buono. Quindi per questo è tutto, un saluto riprizzante a tutti e ricordiamo, e ricordiamo anche, anche, comunque ci sono i soliti eventi, 100 iscritti, due di voi verranno a, qua con noi a fare un video, magari di, di Agrigento quello che vince, eh, eh, si prende l'autobus, si prende l'autobus, <ride> l'autobus Agrigento <ride> fin qua, si prenderà il treno, l'aereo verrà qua, bello. Comunque un saluto elettrizzante a tutti Buona serata tutti.